Ciao a tutti. Oggi prepareremo il pan pizza con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono: farina di semola di grano duro, farina di tipo 0, acqua, sale, zucchero, olio evo, lievito di birra fresco. Per il ripieno: scamorza, melanzane, acqua, carote, pomodori, mais. Prezzemolo, diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero. Lo facciamo sciogliere per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di semola, la farina di tipo zero, l'olio e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti. In modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per almeno due ore. Nel frattempo prepariamo il ripieno, mettere all'interno del boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello, mettere le melanzane e le carote. Chiudere con il coperchio e le facciamo cuocere per 15 minuti Temperatura varoma. Velocità 1. Trasferire in una ciotola capiente. Aggiungere il mais. I pomodorini il prezzemolo tritato, il sale, il pepe e l'olio, amalgamare bene e mettere momentaneamente da parte. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso lo divideremo in sei parti uguali. Dopo aver formato i panetti, stendiamo ogni panetto formando un rettangolo. Mettere il formaggio... E le verdure e chiudere. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto dell'impasto. Polverizzare la superficie con farina di semola. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa, fino a quando non saranno dorati. Il pan pizza è cotto, serviamolo. Pan pizza con verdure.